non dirmi, scettico sono io che ho scelto te a ancora S? scritto e poi. Asmodeo sei tu? Non è andato proprio sul sì è tra il sole e lo yes tra il sole e il sì M A M A Mama Mama Ma poi perché non... Vada solo senza facendo domande perché è stato su mamma, Ma no? So. E poi Asmod e o Asmodama. Asmod Cosa vuol dire? Asmodama. Cioè Asmod Ama. Asmodama? Non so, provo a vedere se c'è qualcosa con Asmodama. Asmodama, Asmo.. Asmod. Ama, giusto? Mm. sono le candele ma fa un caldo mo? ma fa un caldo Asmodero se sei tu ti chiediamo di manifestarti rispondici bene alla tavola uigia. Sei tu Asmodeo? Sì. Vuoi rispondere alle nostre domande? Cos'è caduto? Cos'è caduto? La maschera, te, la maschera! Dai Ale, magari è stato un caso! Non è fissa eh! Hai fatto vedere? Cosa ho fatto vedere? C'è una maschera caduta! Eh, sta maschera è sempre stata lì! Da, da, da quanti eh, anni no. che è lì? <ride> Dai Ale, magari è stato un caso! Vuoi bloccarti ora? DAI! Chi è stato lui? Sei stato lui? Fai il diritto del congedo? DAI! <ride> MA DAI! Ho sentito grattare. No, io sto sentendo tutto adesso, sto sentendo. Ho sentito grattare davanti a noi. Asmodeo, sei stato tu? Sei stato tu a far cadere la maschera? giardiale l'umore ancora puoi fare qualcos'altro? aspetta un attimo aspetta un attimo ma mi metabolizziamo un attimo quello che è successo del perché che cosa stiamo facendo e perché vuoi andare avanti per favore eh? allora, mi dai calma un attimo calma. ok esco okay. siamo qua stiamo la facendo massima di rituale, mm. ok? Sì. coincidenza vuole mm -hmm. e ci sta, che può essere successo per mille motivi, però è caduta mm. la maschera mm. ok? Sì. tu sei sicura che una cosa... Cioè, cade ogni giorno, no? non è mai caduta? no, va bene, ok, però da qui a dire ecco è stato il demone subito così ok, e tu perché dici è caduta perché dovrà cadere se adesso mi fa cadere qualche altra cosa allora magari ci inizio a pensare che forse forse qualcosa ce n'è uguale no? sta registrando su si sì. La candela che scalda dentro. Sì, sì. Oh, no, non <ride> posso la candela così scaldare. Dai, magari sei andato già. Cioè. Sei ancora qui? No, però si muove la pancetta. Fantastico il modello. Ma chiedi qualcosa tu. Come facciamo a sapere che sei veramente tu? per lui C mm. degna Ci sono, ci sono. Da dove arrivi? Sei contento di parlare con noi? Sì Perché dovrebbe essere contento di parlare con noi? Mm, perché magari... Saresti capace di apparire qua davanti a noi? Wow! Se sei così forte, fatti vedere. Passa adesso davanti alla videocamera. Crea un fumo nero con le candele. Spendi le candele, non hai sentito un Io L'ho sentito. Sei ancora qui? Sì. Ti ha sentito? Così. Batti tre colpi. Tre colpi? Il... Uh -huh. Il classico suono del... un sentito. Anch'io, da lontano, per potrebbe uh -huh. essere qualunque cosa. Ci sei ancora? Asmodeo, sei ancora qui? Sei ancora qui? Sei un, un demone? Eh? Sei un demone malvagio?